Quaresimi è la quarta domenica di Quaresima, continua il nostro percorso di fede, il Signore ci dà queste opportunità, è molto bello considerare come ogni anno ci venga offerto questa possibilità di, di fare un cammino battesimale, perché il tempo di Quaresima è il tempo privilegiato per scoprire il nostro battesimo, anticamente, ecco durante il tempo di Quaresima, io qui l'ho voluto anche riportare in questo scritto, eh, si, si, usava, si, si dava ai catecumeni la possibilità un po' di rivedere se stessi e di fare un percorso di conversione nella prospettiva del battesimo che veniva celebrato la notte di Pasqua questa domenica potremmo dire in quanto assistente spirituale nazionale de, del movimento apostolico ciechi mi sento in casa almeno circa il Vangelo che ci viene proposto poiché eh, si tratta della guarigione del cieco nato questa guarigione così strabiliante, e lui stesso a dirlo, non, non so chi sia, quando lo interrogano meravigliati per quello che è accaduto, io non so, non so dire, io so solo una cosa, ero cieco e adesso ci vedo. Ecco, c'è cioè questa gradualità, una guarigione nel corpo, ma che diventa segno di una guarigione ancora più importante e profonda, che è la guarigione dello spirito. Gesù compie questo in giorno di sabato. Ed ecco, ecco lo, la mente ottunda dei farisei e degli scribi che osano dire non viene da Dio, quest'uomo non viene da Dio perché guarisce il giorno di sabato è ridicolo, cioè non, non capiscono che quello che è accaduto è qualcosa di ben più importante della legge del sabato, la legge è al servizio dell'uomo, non l'uomo al servizio della legge e così il cieco guarisce, e la sua vita è trasformata, gli viene di danzare e questi uomini che sono pieni di invidia e pieni di dubbi Dovrebbero piuttosto gioire per quello che è caduto e invece sono lì a giudicare. Quasi si ergono a difensori della legge di Dio, difensori di Dio, ma di un Dio che hanno di fronte, un Dio che è prossimo, che è vicino a loro, che ha guarito quest'uomo. Ecco, tante volte anche noi eh, viviamo nella cecità, quella cecità dello spirito, quella cecità del cuore che ci tiene nel buio, non riusciamo a venire alla luce, non riusciamo a riconoscere la luce di Dio, la bellezza dell'incontro con Dio. Quest'uomo ecco, ha ricevuto la luce e diventa egli stesso luce, non può che testimoniare questa luce. Ecco, Questa domenica allora ci viene presentato Gesù come la luce del mondo, quella luce che i suoi non hanno accolto, ecco come Giovanni ancora ribadisce, quella luce che noi però possiamo accogliere e che può dare senso nuovo alla nostra vita. Lasciamoci avvolgere dalla luce di Gesù in un percorso quaresimale e battesimale che ci veda rinnovati, ci veda quest'anno diversi. Ecco dall'anno scorso, perché dobbiamo andare avanti, progredire nello spirito, progredire nella luce. Buona domenica.